Eccoci qua di nuovo, vediamo ora come si può condividere lo schermo con chi partecipa alla videochiamata. Allora io ho avviato la mia chiamata, qua in basso a destra vedete che c'è eh, questa, questa icona presenta ora. Io non faccio altro che cliccare sopra e qui posso scegliere se far vedere lo schermo intero oppure una finestra. La cosa più semplice secondo me è far vedere lo schermo intero. Allora a questo punto scegli finestro schermo, basta ricliccare questa stessa voce, si apre il menu a tendina, di nuovo si fa schermo intero, si dà il consenso e a questo punto... È, è... Google Meet ci sta indicando che abbiamo cominciato la presentazione. Questo è esattamente ciò che vedono le persone che stanno partecipando. A questo punto io posso spostarmi da una scheda all'altra del computer per far vedere i miei contenuti. Spostare da una scheda all'altra vuol dire passare da una di queste schede all'altra. Per esempio questa contiene la relazione che io voglio mostrare ai miei allievi. Come vedete io ho piena operabilità eh, sul mio foglio di lavoro, non è un foglio di lavoro, è un documento Google, posso scrivere quello che voglio. E posso invitare... Eh, vole vabbè non andiamo sul complicato diciamo che posso mostrare tutto quello che io voglio mostrare in questo caso sono in uno dei contenuti di Drive quando ho finito eh, la mia dimostrazione semplicemente cliccando su eh, Meet dove ci sarà ci accorgeremo che c'è un qualcosa che si sta muovendo ehm, Torniamo nella nostra videata di Meet, da dove possiamo smettere di presentare. Come si fa a interrompere la presentazione? Si clicca questo. Se eh, per una qualche caso, visto che è successo durante una videochiamata, non vedete più questa schermata, perché qui si vede la faccia di uno dei vari partecipanti, semplicemente scendete qua, eh, chiudete la chat, se avete la chat aperta non fate altro che cliccare in un posto qualsiasi dello schermo per chiuderla clicca, andate in basso a destra e ricliccate su stai presentando si, ehm, come vedete comparirà il pulsante interrompi presentazione basta cliccarlo ed eccoci qua che siamo tornati dove eravamo prima